Posso continuare a essere me stessa In un ambiente Dai ragazzi è bellissimo questo Che coinvolge Spettacolo E tantissime altre personalità A me lo chiedi? No, ti spieghi il ragionamento che sto facendo Oh, diccelo Se questo costa 12,5 e questo 8,20 Qui c'è scritto 1000 grammi di limoni siciliani per litri Però qui 3,50, capi 2,50 limoni per il risultato prodotto E qui 3,50 Io prenderei la via di mezzo che questo Io prenderei quello che costa di più per i litri che sono di me Prendiamo questo allora, quello che ho preso io Sorrento vince senza nulla togliere né a <ride> Vabbè alla Sicilia in generale E, e a, a capi, capi. Andiamo, Andiamo. Spesa alcolica, Check. noi oggi ci siamo svegliati così. Spettacolo! La c'è anche. Ciao, sì. sì, miei per il college. Struzzo. Colazione con panchicchie a mirtilli, burro di mandorle e cacao. Adesso Jimmy sta portando il latte di mandorle Aspetta, e le cascate a gara possono solo che accompagnare. Accompagnare solo, vabbè. Eccolo, ups e Stranger Things stagione 2 perché Jimmy ancora non l'ha vista. Io mi sono intrippato a da uno, è scemo, are you serious? No, io non so Poiché ha smesso di nevicare e ha un po' sciolto tutto Io e Jimmy abbiamo deciso di venire a fare una passeggiata Per rintemprarci visto che ieri siamo stati tutto il giorno chiusi in casa Ghiaccio, minchia No, io non ho parole mm. eh, Ho capito, non è che se lo dici si scioglie <ride> Signore e signori, lei è la mamma di Luna. Come si chiamava? Non me lo ricordo. Luna 2? Luna 2? Eh, vedi, risponde uguale. Luna? <ride> Luna Luna 2? No, no, non so se rende nel video, ma è identico. È, è uguale. È uguale. Beh, è pur sempre un gatto. No, vabbè. È esteticamente uguale. È uguale. Stai lontana dalla mia luna, sono io la sua mamma. Sì, ma lei non è roia come Luna. Figurati, se Luna andrebbe lì nell'erba nell e la terra, stiamo sistemando questa stanza per capodanno 15 persone, ma ovviamente facciamo tutto noi. Questo chiedo per favore precisione, nel senso che allora, se vuoi lo faccio come so. no lo faccio se bene, se no se devi cominciare a dirmi su Duro lavoro, ma è venuta carina. Io adoro questo. Per pranzo oggi ho deciso di fare una bella insalata di riso con gamberoni, che ho già sbollentato e sgusciato. Queste sono cose di gambero che prendo alla metro. Pomodori, riso che ho appena finito di lessare, olive nere snocciolate e rucola. E adesso vado a mettere tutto dentro la ciotola e, e impiattare poi. E voilà due belle montagnette. <ride> too hard, but we were trapped in love. I più sottili mi sono venuti tre mini pancakes in una torre. Pancake Towers. Adesso ovviamente condisco con il mio bel muro di mandorle. E cremino ai cioccolati. Sono uscita per farvelo vedere meglio perché mi è venuto benissimo. Dai ragazzi, è bellissimo questo. Questo è stupendo. Andiamo a fare una... mamma mi cade di sotto. Dai lì. Ok. Adesso devo fare una bella foto per Instagram. E so. Fuori in pigiama <ride> Con Jimmy che mi dice su <ride> No stai vai dopo entro Annunciazio, annunciazione Cambio pizza <ride> Ho deciso Prendo un sapato Un bel palapete Niente cipolla Niente cipolla Niente aglio <ride> Spettacolo la Jimmy È quasi più bella la mia posso dire Meno male ti ho fatto prendere i pomodorini il coltello, cioè quel coltello che la tagli secondo me io oggi non solo ho convinto Jimmy a venire a mangiare la pizza, convinto, non solo convinto, si sì, ti ho convinto te l'ho dovuto dire, non solo l'ho convinto Hai a proposto. farmi fare shopping, Hai proposto ma in più mi sono fatta pagare la pizza ah! <ride> <ride> ho vinto però la prossima volta al ristorante paghi te eh, pesce, solo, solo pesce ah, ecco. Quello questa. 5 stelle da crack, andiamo a mangiare i piccioni, Oh, bra brava, piccioni. brava. piccioni, piccioni, vedi, vedi. Ma questa, è questa è economia, questa è economia. Sapete che cos'è una cosa che non voglio assolutamente fare? È attorniarmi solo di persone che condividono a pieno il mio stile di vita, nel senso io vedo che tantissime persone che sono nell'ambiente fitness, fit eccetera, aprono il loro cerchio di amicizie soltanto a persone Simili che hanno lo stesso stile di vita, che fanno le stesse cose, sinceramente, io non sento questo bisogno e non voglio che le mie amicizie siano soltanto così. Perché una cosa che ho capito è che se ci si attorna di persone che non ti danno stimoli diversi ma che essenzialmente ti danno soltanto il contentino per quello che stai facendo perché comunque lo, lo fanno anche loro secondo me non si cresce e non si raggiunge o non si arriva ad avere un vero rapporto con la realtà io ho amicizie di tutti i tipi ho Veronica che è abbastanza simile a me però ho anche tantissime amiche che non vanno in palestra che mangiano quello che vogliono che non gliene frega niente che hanno cose diverse, obiettivi diversi e impegni diversi totalmente diversi dai miei stare con queste persone a me stimola a vedere il mondo davvero a 360 gradi se ad esempio io uscissi o facessi capodanno con i miei amici fit probabilmente non ci sarebbero alcolici non ci sarebbero pandori, panettoni mentre mh, fare capodanno con persone di tutti i tipi comporta anche che ci siano cibi diversi abitudini diverse e usanze diverse e questo è un modo di crescere comunque rapportarsi con le persone vedere che ci sono diversi approcci alla vita e che tutti vanno bene e che non bisogna soltanto chiudersi nel proprio cerchio io penso che le persone non vogliono essere etichettate, però in realtà si autoetichettano. Perché se tu decidi di frequentare soltanto i tuoi amici di un certo tipo, automaticamente ti stai etichettando e ti stai escludendo da tutti gli altri cerchi. E sinceramente non so bene cosa voglio dirvi con questo discorso di ben 5 minuti, ma probabilmente è quello soltanto di... Non chiudervi nel vostro cerchio, non pensate di avere bisogno di amici che la pensino esattamente come voi. Io ne ho avuto bisogno, non lo nego, soprattutto all'inizio, quando sono entrata in questo mondo, perché mi sentivo sola. Non sapevo quanta community ci fosse dietro, però adesso che lo so, so che ci sono tantissime persone che condividono il mio stile di vita, cioè che non sono l'unica, bon, questo mi tranquillizza posso continuare a essere me stessa in un ambiente che coinvolge tantissime altre personalità e tra noi possiamo stare benissimo avere tantissimo di cui parlare avere tantissimo di cui confrontarci e passare una bellissima serata in compagnia io purtroppo non ho filmato questo capodanno perché tra i preparativi e l'inizio della cena, dei festeggiamenti e i festeggiamenti non ho preso la fotocamera, sinceramente mi dispiace perché sarebbero usciti dei video pazzeschi soprattutto per me, per il nostro ricordo e fa lo stesso quindi spero che questo video vi sia piaciuto, io vi lancio un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video buon anno, buon 2018, vi auguro davvero di iniziare quest'anno al meglio